Pensateci un attimo, è talmente rara la vita che noi parliamo che il nostro pianeta è pieno di vita, sì, è pieno di vita per uno straterello che è più o meno eh, spesso 20 km.